Eccoci qua, benvenuti a Economicamente, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su wwww un'altra puntata di Economicamente, abbiamo un'altra delle nostre interviste speciali, ma con un focus alla vita reale che stiamo affrontando in questo periodo. E do subito il benvenuto a un'amica, alla dottoressa Agnese Scappini, che è in collegamento con noi. Benvenuta dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie. Eccoci qua, eccoci qua, eh, nell'ambito del mare dell'Umbria, dell nel mare dell'Umbria, come dice la pubblicità, è collegato con... il mare Brescia. verde, però mare è solo verde. verde. Mare verde, eccola qua, sempre sorridente, nonostante la sua professione sia abbastanza delicata dal punto di vista personale, perché affrontare in questo periodo le tematiche psicologiche è un mare in movimento è abbastanza sconosciuto in questo momento qua anche perché le, le, le, le tribolazioni delle famiglie delle imprese sono tante le pressioni sono tante le situazioni accidentate sono tante e la tematica di oggi siccome economicamente mi piace parlare anche degli aspetti emozionali psicologici parliamo sempre di educazione finanziaria facciamo divulgazione pensiamo di essere dal punto di vista tecnico professionale, eh, così, esperti, ma le emozioni ci bussano alla porta, vero dottoressa? Beh, ci conducono direi, no? Ci conducono. conducono proprio, tanto più in quest'epoca dove stanno riavendo prevalenza, no? Perché quando vince e vige la paura nella nostra atmosfera, ovviamente si rimettono in atto. Diciamo che abbiamo quasi un andamento un po' regressivo, no? che non voglio che sia letto in negativo, regressivo nel senso che torniamo un po' a, alle origini della nostra base comportamentale e funzionale. E da sempre le emozioni ci hanno condotto e ci hanno fatto evolvere e raggiungere quello che noi oggi siamo, eh? perché siamo un po' abituati a vederle in negativo. No? Eh, Quest'epoca ci ha un po', ci porta no? anche di vari metodologie di coaching ma anche di psicoterapia cognitivo-comportamentale a cercare di gestire queste emozioni però io voglio sempre ricordare che le nostre emozioni ci hanno portato ad essere quello che oggi noi siamo e non siamo tanto male abbiamo avuto un'evoluzione incredibile no? rispetto a tante altre specie allora bisogna innanzitutto rispettarle e però capire che come tutte le cose hanno i loro pro e i loro contro se siamo in un'atmosfera un pochino terrorizzante e angosciante, ovvio che noi mettiamo in atto comportamenti difensivi e questo si esplica in tutte le dimensioni del nostro vivere, figurarsi in quello che, a cui no, più guardiamo che quello economico, perché ci permette di vivere bene o male. Sei entrata delicatamente nel tema della puntata, come al solito dici non siamo tanto male, ma veniamo da sei mesi importanti di montagne russe dal punto di vista delle borse, dal punto di vista economico, le emozioni da febbraio di quest'anno con la guerra, la parola che non pensavamo più di sentire velocemente, ci sono tante guerre nel mondo, più di 200, ma questa bussa alla porta proprio della nostra bolletta della luce, della bolletta del gas, delle imprese, delle famiglie, le materie prime che non si trovano, il mio denaro... Quindi le emozioni, quando faccio le scelte di denaro, influiscono anche dal punto di vista così preponderante, dottoressa? Assolutamente sì, no? come dicevo, il fatto che viviamo in una situazione eh, eh, di paura e facciamo scelte difensive, quindi le nostre scelte sono protettive, no? quasi contenitive. No, sto fermo, sto e magari fermo. in certe situazioni disfunzionali perché paradossalmente eh, magari proteggere, c'è un detto dalle nostre parti, un detto che è, che è contadino, eh, che dice I soldi, i soldi vanno spesi quando no uno non ce li ha, mentre ah. quando ce li ha non vanno spesi, che, è, che ci dice un po', no? ci dice il fatto che eh, magari quando non, non li abbiamo, quando siamo in una situazione di crisi, forse è il momento effettivamente di investire perché bisogna trovare strade nuove e, quando, e quindi ovvio che lì però si apre il margine di rischio, si aumenta il margine di rischio soprattutto dato dal fatto che non sapendo quello che il futuro mi porta noi ragioniamo sulla base, le chiamiamo nel nostro mese di affordance no? di mh, agganci che mi danno sicurezza su come io mi debbo comportare quando ci sono grandi cambiamenti, eh, quindi l'ambiente ci restituisce eh, nuove modalità eh, di, di vita, eccetera, quindi io non so, non ho più affordance, non ho più i miei riferimenti, ovvio che non posso più prevedere qual è la ricaduta del mio agire e questo mi, mi, mi inibisce, nel, no? è inevitabile nell'ambito soprattutto aziendale, imprenditoriale, dove effettivamente eh, in, ca in casi e momenti di crisi è il cambiamento la vera forza. È ovvio che si crea un po' una conflittualità, perché io non vorrei muovermi, ma eh, questo mi irrigidisce e in posizioni che possono essere controproducenti. Quindi le, le emozioni quando investo, siccome investire è anche una metodologia razionale ma le emozioni sono cattive o buone consigliere cioè le emozioni la borsa sale allora anche io metto il mio denaro la borsa scende allora vendo tutto accidenti aiuto aiuto aiuto le emozioni non, come dicevi non si possono eh, fanno parte di noi non si possono, gover si possono governare si possono c'è si, po ah, si devono conoscere ecco. si debbono conoscere ogni persona deve conoscere come le funzionano, cioè il suo funzionamento, quindi sapere che perché ci sarà l'imprenditore più coraggioso e l'imprenditore più eh, diciamo, tradizionalista no? e che hanno evidentemente rispetto alle borse sicuramente reazioni totalmente diverse. No? E anche un sentire totalmente diverso. E questo quindi è fondamentale perché conoscere come io reagisco e so che rispetto a eh, quell'evento io reagisco a questa maniera o sento questo tipo di emozione e questo mi permette di scostarmi un attimo dall'emozione, di osservarla e di capire se mi può aiutare o no. Perché non è mai d'aiuto in maniera assoluta, assoluta un'emozione né eh, di funzionare in maniera assoluta. È sempre contestualizzabile. Ecco, quello diciamo, che io... diciamo sempre che l'aspetto dell'educazione finanziaria e consulente finanziaria è importante, ma il lavoro in team e avere anche la possibilità di poterci confrontare con lo psicologo. Sì, anche nel team dello psicologo serve, anche perché media le emozioni, te le fa conoscere, te le fa capire, te le prende per mano e quindi consapevolezza, quando hai questa consapevolezza allora puoi agire, giusto dottoressa? Sì, lo psicologo che noi abbiamo avuto anche in esperienza insieme, no? eh, certo. in questa veste ha un ruolo soprattutto nel team e soprattutto nella consulenza finanziaria che tocca temi paradossalmente forse i più intimi, no? perché poi i nostri soldi, il nostro paniere è la cosa più anche fra le più intime che abbiamo, la no? cosa e più importante a cui dedichiamo tanta attenzione e interesse. Allora lo psicologo come una persona in questo senso che può avere uno sguardo eh, che è fuori dal paniere, permette di poterci osservare da fuori, perché io faccio sempre l'esempio, noi la nostra voce la conosciamo da dentro, per sapere come è fuori dobbiamo registrarci, cioè ci deve provenire dall'esterno. E, e quindi capiamo, effettivamente la sentiamo diversa. Ecco, la mia figura fa un po' questo, permette di riflettere dall'esterno quello che è il funzionamento, o quello che sta succedendo nella persona e nell'eventuale cliente di un team di consulenti e nello stesso team di consulenti potersi vedere da fuori, cioè come, come stiamo agendo, come stiamo funzionando, dov'è che stiamo magari eh, o sbagliando o dove possiamo migliorare. È come uno, uno specchio che ci permette di avere un'osservazione terza eh, e quindi vederci dal di fuori. Quando noi riusciamo a vederci dal di fuori, ci discostiamo da tutto ciò che è anche il nostro sentire, questo ci permette una maggiore lucidità. Quindi dello specchio e di vedersi da fuori, ma è una bellissima immagine. Trovo anche molto utile la figura dello psicologo in alcuni passaggi della vita, del, durante me, cioè durante me, nel mio futuro come mi vedrò, ma il dopo di me, che non viene mai affrontato, nel senso che famiglie, dinastie, l'85% delle aziende sono in mano ancora, all'80%, dipende dalle statistiche, al fondatore che tiene il bastone del comando e quello che lui ha fondato è giusto perché ha creato, poi ci sono i figli, ci sono già i nipoti, ma nessuno è ancora in azienda. Queste dinamiche familiari, questi aspetti psicologici nel programmare lunga vita all'azienda è importante non solo l'aspetto del consulente finanziario, del notaio, del commercialista, ma ritengo che nel team, oggi come oggi, ci debba essere l'ascolto, l'aspetto psicologico delle dinamiche familiari cosa ne dici? Assolutamente sì perché è molto raro che si riesca ad avere una, un giudizio scevro no? di emozioni tanto più nei contesti familiari che sono magari alla base o proprietari di, di una realtà aziendale perché in italia noi sappiamo che la stragrande maggioranza delle realtà imprenditoriali e aziendali sono conduzioni familiari e quindi eh, la conduzione familiare fa sì che ciò che interviene nelle decisioni nei movimenti e nell'evoluzione dell'azienda stessa siano i legami familiari che ovviamente sono dati da un'affettività non da una razionalità prima di tutto e questo di per sé può essere come sempre positivo se vi è un grande dialogo interno se vi sono delle capacità ma può essere anche molto negativo quando ci sono delle rigidità perché dobbiamo fare anche il conto coloste si dice no cioè bisogna guardare le condizioni attuali oggi della realtà che sono tanto cambiate, oggi c'è un'evoluzione, un cambiamento nel sistema di lavoro, nelle dinamiche di lavoro ed è ovvio che eh, il padre, no, un uomo di 80 anni che ha eh, avuto le sue, mh, i suoi feedback positivi perché ha costruito quell'azienda e vi è riuscito con una certa modalità, quelle modalità per oggi possono non poter funzionare ed è ovvio che però lui si aggrappa a quelle sue modalità e magari vi sono fig i figli che cercano di eh, proporre e portare nuove modalità ma non sempre è facile perché poi anche fra i figli si può creare una conflittualità chi somiglia più al padre chi no eh, porta avanti invece una modalità del tutto reazionale insomma si creano queste dinamiche che ovviamente una figura come lo psicologo può osservare in questo senso perché è ovvio che un consulente è ovvio che avvocati commercialisti eccetera possono avere l'ottica di qual è la scelta migliore per quell'azienda ma come le persone in gioco possano accettare o no quella scelta è tutta un'altra questione ragione pienamente perché hai proprio ragione, dottoressa. Perché mi capita, mi è capitata, in un'azienda, quindi dici tu, fondatore, 80 anni. Parlo con lui, c'è il figlio dietro di 50 che mi guardano. Poi il, il, il papà manda il figlio via con una scusa. E il papà mi dice: Ma lo ha visto, lo ha visto mio figlio, e io dovrei va bene, e io annuisco finanza comportamentale, sorrido poi il figlio mi accompagna all'uscita a prendere un caffè e mi la papà mi fa: ma ha visto mio padre? Lo ha visto non mi fa neanche cambiare il software non mi fa aggiornare niente questa... lo ha visto mio padre, ecco queste sono situazioni che come consulente, nonostante i corsi nonostante gli aspetti di finanza comportamentale bloccano bloccano anche tutti gli strumenti bellissimi che abbiamo a il patto di famiglia, tutto quello che vuoi, ma non entriamo nel dettaglio, ma bloccano il futuro di quell'azienda e molte aziende rischiano di implodere in questo immobilismo, è un rischio grandissimo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista del territorio, eh, del personale a che lavora, cioè ha ricadute, quindi l'aspetto psicologico è importante per me. Cosa dici Agnese? È, è importantissimo, poi... Si, se si riesce a inserire questa figura ovviamente può aiutare in, questa, in questo passaggio dove vi è eh, il conflitto archetipico per eccellenza, no? il figlio con il padre. Che, che racconta tutta la nostra storia e della nostra cultura, è alla base. Il figlio deve, è simbolico, deve uccidere il padre. Il figlio deve, tra aperse, più deve uccidere il simbolicamente padre. Simbolicamente, sì, sì, e la, la battaglia stessa è quella che tempra il figlio per poter renderlo all'altezza delle sfide che poi la vita gli propone. Eh, e questa è proprio la base del nostro, di, un, di un nostro sistema, se noi riusciamo a viverla nella maniera eh, più giusta e più consapevole, più che giusta, più consapevole, allora questo, questo, questa cosa si supera, eh? Eh, e forse anche nel migliore dei modi. Volevo Però chiedere, è ovvio che... Volevo chiederti una cosa, dottoressa, ti interrompo un attimo, perché mi chiedono spesso dove possono trovarti, perché... I tuoi canali social, il tuo sito vogliono conoscerti anche così, anche sotto che si aspetti non proprio, però l'aspetto del denaro è importante, quindi dove ti possono ah, sì. trovare? Allora Agnese Scappini.it è il mio sito dove sono contattabile via, tramite la mia mail, mi trovate con Agnese Scappini in tutti i social, ah, oramai sì, sono sì. ovunque, ovunque. La, e, la tua e... cosa di cavallo di battaglia che ha grandissimo successo sui social è in 60 è secondi. LinkedIn. I 60 secondi di psicologia sono udibili su LinkedIn, su TikTok, ma li trovate anche su YouTube. E, e, e sono assolutamente contattabile, anche perché uh, usando questi strumenti, ovviamente, sono molto reattiva anche tramite queste, queste modalità di contatto. Bella perché scelta. a volte basta, basta anche una consulenza. Eh. Da poco, ad certo. esempio, uh, ho avuto un feedback con una figlia appunto di un'azienda. Sempre su Milano, dove si, si, si erano create queste situazioni qui, è bastata una chiacchierata. Eh? A volte basta veramente poco, a volte serve più tempo, eh, però insomma non, non irrigidirsi anche qui in senso protettivo di, eh, di, di, di paura. No? Ovviamente quando c'è la paura c'è anche la sfiducia verso verso l'altro, una figura come la mia è una, è una figura che oggi si sta cominciando a muovere anche in questi ambienti, quindi anche per questi ambienti non è molto familiare ancora, però cominciare piano piano a piccoli passi, testare no? anche l'efficacia effettivamente che una figura del genere può avere, è sempre una risorsa in più. A reputo un, tra virgolette l'aspetto psicologico un'arma potentissima da poter affiancare il team di consulenza delle imprese per poter fare questo coinvolgimento prima generazionale, per poi fare questo benedetto passaggio in dolore. Quindi sì, hai detto bene perché fai molti riferimenti anche sui tuoi social, nell'esperienza della Grecia, la filosofia, gli dèi. Dici ma cosa stai dicendo Maurizio? Uccide il padre, viene da lì, viene da questo aspetto qui, viene dal poter conoscere, le parole sono importanti e l'ascolto che un professionista come lei ha, dà alla, alla famiglia, all'importanza che dà al fondatore, l'importanza che dà al figlio, genera energia positiva. Io sono convinto che hai ragione, è all'albore questo strumento della psicologia in questo ambito dell'economia, ma siamo pervasi da Bias, come dicono quelli bravi, cognitivi, che ci bloccano. Cosa sono questi bias cognitivi? Ce lo vuoi spiegare una volta per tutti? Che bloccano... Allora, la... un, un, intanto ti ringrazio il fatto che tu promuova così, queste, no? la nostra figura è, è all'avanguardia e non è scontato. Quindi è, è, è importante perché è un'apertura. I bias cognitivi sono degli errori di valutazione ma non errori perché il nostro cervello non funziona bene, ma perché noi siamo un sistema ergonomico, cioè noi siamo a risparmio di energia. Quando noi facciamo le nostre valutazioni sull'ambiente, perché noi ogni azione che compiamo la facciamo sulla base di una valuta valutazione automatica inconscia che il nostro sistema ha attuato, cioè se io devo uscire di casa, osservo fuori, faccio due conti e considerazioni approssimative che mi fanno capire che tipo di clima c'è e come mi devo vestire. No, semplicemente. Semplicemente. Ok, questo vale per una cosa semplice come il meteo e quindi il mio modo di vestire, ma questo noi lo facciamo per tutte le cose che abbiamo. Quando entro fare. in una stanza con degli sconosciuti, già lì? Dobbiamo inquadrare se quell'ambiente è sicuro, se quelle persone sono sicure e lo dobbiamo fare su una base non razionale perché richiederebbe troppo tempo e troppe risorse energetiche, ma su una base irrazionale cioè in realtà, diciamo, del sistema nervoso centrale di nocicezione si chiama, cioè nel cosiddetto sesto senso che esiste, è la nocicezione, esiste. cioè è la percezione del nostro sistema nervoso centrale che è strutturato per recepire tutte le particolarità che un ambiente ci dà e su quella base valutare se quell'ambiente è sicuro o no, ad esempio. Ora, il bias è un tipico errore che accade a seguito di una valutazione che noi dobbiamo fare nel minor tempo possibile. Ad esempio, eh, la, se noi dobbiamo giudicare una persona di colore, ecco. Se fa qualcosa, se parla ad alta voce, come lo leggiamo? E eh. il bias è anche ovviamente un condizionamento culturale, eh, non è, è solo istintivo. Eh. Trasportandolo in economia, in finanza, in investimenti. Ah già, io lo so che è così, io lo so che è così perché ho questa convinzione, questa cosa, di essere convinto di questa cosa qui, di essere nelle mie... Ma poi invece mi porta all'errore, mi porta magari a perdere del denaro questi aspetti qui, mi portano a fare scelte in ritardo o a anticipare scelte che andrebbero più ponderate, giusto? L'alternativa al bias è il pensiero creativo che tuttavia richiede una, diciamo, una rusal, si dice nel mio mestiere, eh, base, equilibrata. La rusal è il nostro sistema di attivazione. Il bias subentra soprattutto quando io sono, ehm, diciamo, soverchiato anche dalle emozioni. Se io sono spaventato, sicuramente ragiono di bias. Bella il pensiero creativo invece, che è quello che interviene quando io ho uno stato psicofisico equilibrato, è, eh, mi permette di avere la cosiddetta lucidità che mi permette di trovare nuove soluzioni, un pensiero nuovo sulla base delle stesse variabili, perché poi il pensiero nuovo, il pensiero creativo, cioè la creatività, è semplicemente saper osservare le stesse condizioni in maniera nuova. Un pensiero, laterale, che... un pensiero laterale, come dicono quelli bravi. Un pensiero laterale. A lato, cioè, sì, perché è più ampio. Quindi quello che sta dicendo adesso la dottoressa viene usato negli Stati Uniti, nei grandi in Inghilterra, eccetera, da grandi manager, lo strumento è la meditazione. Dice, ma cosa stai dicendo, Maurizio, in finanza la meditazione? Grandi scelte, grandi tensioni, grandi capitali da investire, ma la meditazione mi porta a questo stato di pensiero laterale, giusto, dottoressa? Sì, esatto, perché abbassa le riesce a darmi la consapevolezza del controllo su di me, sui miei pensieri... La meditazione è una caratteristica fondamentale, che è quella forse una delle più, più belle caratteristiche che la filosofia orientale ha, quella di riuscire a di insegnarci, a separarci dai nostri pensieri e dal nostro sentire, a poterci guardare da fuori, come dicevo anche prima. Questo abbassa le nostre funzioni. Bella questa cosa qui, bellissima. Mm. Anche perché mi dicevi che stai iniziando delle, delle, della formazione, apri dei corsi di meditazione, Sai che sono appassionato, eh, con, sì, sono esperto, come esperto di arti marziali mi piace molto, noi meditazione la facciamo, ma se viene guidata una persona esperta come te ha questo booster, quindi mi dicevi che questa novità che aprirai. Sì, la sto, la, sto, la sto organizzando, ho intenzione di intraprenderla dopo Ferragosto, Ormai, insomma, siamo nel pieno delle ferie, rientro dalle nostre ferie, cominciare con un appuntamento settimanale, e farci queste meditazioni insieme online, così le persone la possono fare comodamente da casa si procurano questo qualche candela e proviamo a vedere bella questa, questa novità che ci regali ci regali anche qui sul canale Sky 810 in streaming su welltv.eu well, well una novità mi hai detto di non dirlo ma io siccome sono un ragazzo timido lo dico c'è in gestazione un nuovo libro una nuova copertina un lancio quest'autunno di una novità strepitosa dalla dottoressa Agnese Scappini, mi puoi dare solo il titolo del libro, anche se non c'è ancora fisicamente. No, il titolo non si può dare, il titolo non si può dare perché è proprio, il siccome è il brand di questo metodo che vado ecco. a spiegare nel libro, sì, tuttavia sì. sicuramente è un metodo. È un metodo, un metodo. Cioè, la è, un metodo è un metodo, la curiosità. È un mio metodo di lavoro, esito di un'intuizione e mi fa enormemente piacere, è una bellissima gestazione. Sì, a fine settembre spero di poterlo eh, cominciare a presentare, lo presenteremo in tutte le principali città d'Italia. Verrà anche a Brescia per... a presentarlo, Verrò. speriamo. Verrà Verrò anche a Brescia. Brescia, assolutamente sì, Maurizio Poli avrà da fare, sarà certo, in questo certo. E certo. eh, eh sì, e speriamo che sarà, sarà un successo, vediamo. Scusa se ti ho rubato questa cosa qui, ha fatto questo piccolo scopo. No, per me è un grandissimo piacere, no? Sono Anche perché lo vedremo sui tuoi social dappertutto, con i video, quando ci sarà il lancio. Sarà ridondante. Sarà ridondante <ride> questo aspetto qui, perché lo meriti dal punto di vista professionale, come donna, come mamma e come anche creativa, perché c'è molta della tua creatività in questo metodo, che potrà portare beneficio a tanta gente. Una tua frase, quanto, chiedo alla regia quanto ci manca, ma dovremmo essere in conclusione, quindi eh, la regia dice: fai tu Maurizio, possiamo andare avanti anche un'ora e noi andiamo avanti anche un'ora. Con la dottoressa Scappini, non abbiamo problemi perché gli argomenti. Ho oh, pazienti. ho oh, pazienti, pazienti, devi andare. Ho pazienti. pazienti. Ah, oh, paziente, non sono paziente. Ho oh, dei pazienti, poi devo andare. Per questo weekend, pazienti, questo pazienti. venerdì, che avete la riflessione su questi argomenti, ci lasci con l'ultima frase bellissima, quella dell'esperienza dell contadina, che mi piace moltissimo per dire il denaro se la ripeti dice quando non ce l'ho lo spendo. I soldi vanno spesi quando non li abbiamo. E invece quando li abbiamo? E quando li abbiamo non vanno spesi. Va fatto, che... va fatto cassetto. Quindi le emozioni vanno conosciute come per il riassunto di questa puntata, vanno conosciute, va conosciuto con l'aiuto di un esperto se stessi per poter poi agire. Quindi, sono un imprenditore, sono un professionista, sono un papà di famiglia, in tutti gli ambiti le emozioni intervengono. Noi parliamo di denaro, perché è la cosa più importante dopo il sangue, sì è vero, ma a volte ci interessiamo più di qua, quant'è un telefonino, le, tutte le sue tecniche, poi il denaro invece lo investiamo così, cadiamo preda nel Gatto e la Volpe online di facili guadagni, anche lì l'aspetto psicologico è importante, il gatto la volpe che mi mette e dice metti qua i tuoi soldini che nascerà l'albero del denaro, è vero che c'è anche questo aspetto qui del gatto la volpe? Sì, vi faccio un esempio però ehm, che rompe un bias, noi ci dobbiamo immaginare come si sì conduttori di una nave, ma la vita, la realtà non è il mare che ha solcato quindi passivamente, ma il vento. E ecco. quindi noi dobbiamo essere bravi, esperti, conoscitori dei venti, ma sapenti anche ehm, gestire l'imprevedibilità del vento. Un Magellano, siamo un Magellano moderno nel 2022. Un Magellano che lui ha scoperto lo stretto con tutta la sua forza, però aveva, aveva lo sconosciuto. Le vele, il vento, la difficoltà quando non c'è il vento, la ciurma che si ribella, dice stai sbagliando, la capacità di governare la propria nave è importante dottoressa mi stavi dicendo? Assolutamente sì e di governare l'imprevedibilità. Governare l'imprevedibilità quindi anche dal punto di vista economico dal punto di vista manageriale, il manager che deve gestire tante situazioni durante la, la, la vita per... quotidiana e l'imprenditore che è nella sua parola stessa. Ricordiamoci che la dottoressa ci ha regalato anche questa volta l'importanza e la forza delle parole, le parole sono energia, le parole sono importanti e sono dei piccoli semini che vengono seminati nella nostra mente e genero, come vengono seminate, potenza nella nostra mente, nel nostro cuore. Cosa dici dottoressa? È l'energia delle Assolutamente, parole? Assolutamente sì, sono dei semi, fioriscono sempre. E quindi tu ci hai aiutato a fiorire anche questa volta. Direi che ti ringraziamo. E ci trovate ancora, spero di averti ancora qui nei nostri format ospite, perché è molto importante, dai energia positiva. Il signor Poli vuole indebitarsi e lo facciamo volentieri. <ride> Io devo spendere i soldi quando non ci sono e quindi sto investendo. <ride> Questo aspetto esatto. qui delle puntate televisive, tutto lungo questa carrellata estiva, ci saremo fino al 5 di agosto, poi sarai in replica, dottoressa, fino a metà settembre, quindi... Ti vedranno sui social, qui sulla tv, quindi questa puntata la potete rivedere, rivedere e ascoltare e magari contattare la dottoressa anche per il vostro aspetto economico, non solo dal punto di vista personale. Ti ringrazio, un abbraccio alla tua famiglia. in bocca al lupo al tuo libro che nascerà! Diciamo così: una tua frase di chiusura. Lasciaci con una tua frase. Siate, siate accettate il vento. Accettate Bello. il vento. E noi accettiamo il vento. Alla prossima puntata di Economicamente. Alla prossima.